buendì a tutti in questo nuovo tutorial vi mostrerò come realizzare questo centrino che ho deciso di chiamare centrino pink e che ehm, fa parte del progetto a cui stiamo partecipando col gruppo della fegori la libertà di uncinettare e speruzzare insieme a altri gruppi di facebook che si occupano sempre di creazioni fatte all'uncinetto o ai ferri eh, che si chiama le amiche dell'uncinetto il progetto che vi presentiamo noi perché ogni mese ogni gruppo presenta un progetto diverso per questo mese era appunto un centrino e io ho optato per realizzare questo centrino moderno, moderno non tanto per, le, eh, per la lavorazione ma per il filato perché sono andato a utilizzare il filato della Mistrico Filati in linea topless quindi un filato elastico con cui si fanno i costumi e che se ricorderete io ho usato per fare l'ultimo vestito ho allora, questa volta ho optato per un colore a eh, monocromatico quindi un unico colore che è il colore numero da leggere 16 che è questo rosa per realizzare l'uncinetto un ho utilizzato un gomitolo lavorando con l'uncinetto del 3,5 come sempre in descrizione vi lascio il link per poter acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori se volete un colore classico quindi il bianco o le cru o se volete un colore particolare come il tifano qualcosa che si abbini bene alla vostra casa come vi dicevo questo è un centrino comunque moderno perché è fatto con granny quindi piastrelle granny io ho fatto un centrino piccolo mi misura 24 cm sia a larghezza che in altezza perché mi serviva piccolo ma Potete farlo molto più grande mettendo molte più piastrelle, quindi invece di 4 come ne ho messo io potete metterne 9. Quindi una, due, tre, quattro e cinque, quindi in totale di 9. Quante vi servono per poter raggiungere la larghezza desiderata? Oppure potete fare sempre una sola piastrella, ma invece di fare soltanto quattro giri come ho fatto io. Potete farne più giri quindi fare le piastrelle più grandi in modo tale da farne sempre solo quattro ma ehm, il centrino non viene comunque più grande. Quindi potete fare come preferite per fare più grande il centrino. Potete anche optare per colori diversi, tipo farne qui due rosa, uno, qui uno qui, uno qui e qui e qui farlo bianco, a seconda appunto della colore della vostra casa. Fatte queste piastrelle, io vi mostro come si fanno e anche come si uniscono: si va a fare un semplice bordino, vedete qua attorno, fatto da due giri che permette di rendere la cosa ancora un po'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 Per realizzare il nostro centrino, io ho deciso di utilizzare un filato diverso dal solito, ossia il topless, che è un filato elasticizzato. Si usa solitamente per i costumi. E ho pensato di realizzarci un centrino perché così um, la lavorazione viene diversa, un po' più um, moderna, uh, anche se andiamo a fare comunque una, um, delle piastrelle: perché il centrino sarà realizzato a uh, piastrelle molto classiche. Allora, lavorerò con l'uncinetto del numero 3,5 e andiamo a fare un anello magico all'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che eh, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa quindi una e due prendiamo il filo rientriamo andiamo a fare altre due maglie alte non chiuse una scusate mi devo tirare un po di filo perché altrimenti inizio a litigarci e due Chiudo le tre maglie alte insieme. 5 catenelle. 1-2-3-4-5. Prendo filo, rientro. Di nuovo ad fare 3 maglie alte non chiuse. Quindi una rientro. Seconda maglia alta non chiusa. E rientro terza maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 5 catenelle. 1-2-3. 4 5 e di nuovo prendo il filo rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse 1 2 3 chiudo le tre maglie alte insieme 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 ricomincio. Devo fare questo per un totale di 8 volte, quindi io alla fine dovrò avere 8 gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separate da 5 catenelle. Fatto ciò vi faccio vedere come continuare. Ho fatto i miei 8 gruppi di 3 maglie alte separate da 5 catenelle, ho fatto 5, le ultime 5 catenelle e ho tirato il filo per chiudere l'anello magico. A questo punto chiudiamo il lavoro, andiamo andando a fare una maglia bassissima all'interno del primo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme secondo giro che poi sarà il giro che andremo sempre a ripetere allargando il nostro nella ehm, eh, nostra piastrella andiamo a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 5 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientriamo e andiamo a fare altre due maglie alte una, due, 3 catenelle. una due, tre catenelle 1 2 3 Prendiamo il filo, rientriamo andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo di 5 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 5, e 5, ricominciamo da capo. Quindi prendiamo il filo, andiamo nell'archetto successivo e realizziamo 3 maglie alte, 1, rientro 2, rientro 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro nello stesso archetto di 5 catenelle e vado a fare 3 maglie alte una due e tre 5 catenelle una due tre quattro e cinque andiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5, e ricominciamo da capo. Vediamo, vedete, stiamo facendo i nostri quattro angoli per fare in modo che venga una piastrella. Quindi prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte: 1-2-3 catenelle: 1-2-3 rientriamo nello stesso archetto di nuovo 3 maglie alte: 1 2 e 3 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 andiamo nell'archetto successivo e realizziamo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e andiamo a fare il nostro ultimo angolo quindi entriamo nell'archetto successivo e di noi andiamo a fare 3 maglie alte una 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 rientriamo nello stesso archetto di nuovo facciamo 3 maglie alte 1 2 e 3 5 catenelle 1 2 3 4 5 andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e andiamo a chiudere il giro andando dobbiamo la terza catenella che chiudeva la nostra prima maglia alta e facendo una maglia bassissima abbiamo così terminato il nostro secondo giro che come vi ho detto il giro che andremo adesso sempre a ripetere vedete che man mano che la lavorazione procederà si andrà ad aggiustare quindi andiamo a fare in questa maniera con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di 3 catenelle Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e rientriamo altre due maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3, rientriamo e andiamo a fare un'altra altre tre maglie alte 1 2 3 5 catenelle. 1 2 3 4 e 5 andiamo nell'archetto successivo di 5 catenelle facciamo una maglia bassa di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 archetto successivo di 5 catenelle entriamo andiamo a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e ci ritroviamo dove abbiamo l'angolo quindi l'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo quindi prendo il filo entro nell'archetto di 3 catenelle vado a realizzare 3 maglie alte 1 2 e 3 2 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo rientro altre 3 maglie alte 1 2 e 3 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, di nuovo una maglia bassa. 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e andiamo a fare il nostro angolo quindi continuo così per tutto il secondo giro vedete già si sta allargando quindi già stiamo facendo la nostra piastrella alla fine vi faccio vedere che io ho già una piastrella terminata vedete avremo questo risultato una volta finito il giro andremo a fare sempre un giro con 3 catenelle 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte e archetti di 5 catenelle in totale avremo 1 2 3 quattro giri vedete io so 1 2 3 poi devo andare a fare l'ultimo giro non voglio delle piastrelle grandi voglio delle piastrelle piccole perché ne voglio mettere tante quindi voi invece se volete le potete fare anche più grande quindi andare a fare più giri e man mano aumenterete gli archetti qui a disposizione quindi ripetiamo adesso io termino il terzo giro il quarto giro come vi ho detto che è sempre uguale al secondo si vanno ad aumentare gli archetti io adesso finirò questa piastrella e vi farò vedere come unire le piastrelle tra di loro allora ho iniziato il quarto giro ho fatto un lato e sto per terminare il secondo ma mi sono fermata in modo da poter unire questa mattonella a quest'altra e vi faccio vedere subito come io mi sono fermo, ho fatto solo due lati non ho terminato perché mi aggancerò qui e qui e poi terminerò naturalmente il mio giro e andiamo a fare in questa maniera entriamo dentro l'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare le nostre tre maglie alte quindi una due e 3 una catenella di separazione vado qui dove ho l'archetto di 3 catenelle entro dentro e vado a fare una maglia bassissima sono entrata dentro la terza eh, la seconda delle 3 catenelle catenella di separazione torno a lavorare nella mia mattonella quindi vado nella mia mattonella e vado a fare le mie classiche 3 maglie alte una 2 e 3 adesso vado a fare due catenelle una e due riprendo la mat mattonella quindi vedete qui vado dove ho l'archetto di 5 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima 2 catenelle 1 e 2 ritorno nella mia mattonella che devo completare entro nell'archetto di 5 catenelle vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado nell'altra mattonella vado nell'archetto di 5 catenelle successive entro nella terza e vado a fare una maglia bassissima 2 catenelle 1 e 2, ritorno alla mia catenella, alla mia, eh, alla mia piastrella originaria e vado nell'archetto di 5 catenelle. E vado a fare una maglia bassa di nuovo. 2 catenelle 1 e 2, vado nell'archetto di 5 catenelle della mattonella già terminata, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. 2 catenelle 1 e 2, torno nella mia catenella nel mio piastrella che devo terminare entro nell'archetto di 5 catenelle vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 2 vado dove ho l'ultimo archetto di 5 catenelle della piastra già finita entro nella terza catenella e vado a fare due maglie alte eh, scusate una maglia bassissima 2 catenelle 1 2 vado dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte quindi 1 2 3 catenella di separazione vado nella piastrella già terminata entro nell'archetto di 3 catenelle entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassissima catenella di separazione ritorno la mia mattonella originaria quella che stavo completando e vado a fare i miei tre maglie alte quindi una due e tre e adesso vado a completare normalmente la mia piastrella quindi 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 archetto di 5 catenelle vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 2 3 4 e 5 archetto successivo maglia bassa 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la terza catenelle, vado a fare una maglia bassissima e posso poi spezzare il filo. E vedete, abbiamo così unito. Le nostre prime due piastrelle. Ora naturalmente voi potete farla larga alta quanto volete e andando sempre a fare questa tecnica per poter cucire le mie, le piastrelle. Io non so se ne farò 3 e 3 a salire oppure ne farò 4 e 4 sopra. Devo ancora un po' decidere io, comunque continuo a lavorare queste piastrelle e a unirle tra di loro e vi farò vedere alla fine eh, quante piastrelle ho fatto. E poi andremo a fare un piccolo bordino per rifinire tutto il centrino allora io ho fatto quattro piastrelle e mi fermo però come vi ho detto voi potete farne molto di più quindi potete fare un quadrato più grande andando a farne altri 5 quindi 1 2 3 4 e 5 quindi potete allargarla potete fare un rettangolo eh, potete fare come volete adesso vi faccio vedere però come andare a fare il bordo e eh, andiamo a fare in questa maniera io nell'ultima piastrella che ho fatto non sono andata a tagliare il filo in modo da poter continuare la lavorazione senza fare un ulteriore eh, taglio con il filo e con una maglia bassissima mi sono portata all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo rientro nello stesso archetto e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro vado a fare un'altra maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado nell'archetto di 5 catenelle realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto successivo e ricomincio una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 archetto successivo e di nuovo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 archetto successivo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto qui dove ho le mie 3 maglie e le mie, il mio uh, unione tra le due piastrelle vado a fare di nuovo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado dove ho l'archetto di 5 catenelle vado a fare una maglia alta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 2 catenelle, archetto successivo. Una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, e sono arrivata dove ho l'archetto di 3 catenelle. Vado a fare il mio angolo, quindi entro dentro e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle vado nella, a lavorare il lato successivo questo è quello che devo fare per tutto il bordo del primo giro terminato questo primo giro vi farò vedere il successivo ho terminato il primo giro del bordino andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella secondo giro a con una maglia bassissima mi porta all'interno del primo archetto i 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta Rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare altre due maglie alte 1 2 Vado nel ventaglio successivo sempre nel mio angolo e vado a fare di nuovo 2 maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 Rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 e 2 vado nell'archetto di 2 catenelle tra le due maglie alte quindi salto il primo entro nel secondo e vado a fare 2 maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 rientro altre due maglie alte 1 2 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo salto un archetto entro nel secondo dove ho le due maglie alte e di nuovo ad affare 2 maglie alte 1 2 3 catenelle rientro altre due maglie alte 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo salto un archetto i 2 catenelle entro nel secondo che è quello che mi separa le due maglie alte e di nuovo a fare due maglie alte una due 3 catenelle rientro altre due maglie alte 2 catenelle e ricomincio quindi devo fare questo per tutto il giro io continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altro angolo per farvi rivedere come si fa all'angolo però questo è quello che dobbiamo fare in questo momento quindi 2 maglie alte 3 catenelle 2 maglie alte all'interno del del ventaglio del giro successivo del giro precedente ho lavorato sono arrivata all'angolo successivo e quindi vado di nuovo a fare nel primo archetto i 2 catenelle quindi salto questo vado direttamente nelle maglie alte dell'angolo vado a fare 2 maglie alte 1 2 3 catenelle rientro altre 2 maglie alte una, due, prendo il filo, vado direttamente nell'archetto successivo e di nuovo due maglie alte, una, due, tre catenelle, rientro altre due maglie alte, una, due. 2 catenelle salto il primo archetto entro nel secondo e torno a lavorare normalmente come ho fatto per questo angolo e continuerò a lavorare così quindi per tutto il mio secondo giro del ventaglio allora ho terminato anche il secondo giro del bordino quindi il centrino è terminato come vedete è molto molto semplice eh, mi piace questa forma geometrica che si è fatta all'interno molto particolare uh, e ricordo che potete farlo più grande naturalmente e se avete difficoltà nel bordino che vedete che vi si sta arricciando troppo nel secondo giro invece di fare due catenelle di separazione fatene soltanto una se vedete che vi si sta arricciando io avendo usato un filato elastico non ho di questi Problemi perché posso direzionare come meglio credo la lavorazione, però per un filato se non usate quello elastico allora vi conviene nell'ultimo giro fare una catenella di separazione invece che due. Detto ciò, quindi il nostro centrino è terminato.